In questo video inizieremo a esaminare il blocco delle view. Ci ricordiamo che nel modello MVC il controller, che è la componente che abbiamo appena introdotto, in generale prende i dati e non li restituisce direttamente all'utente, ma rimanda alla view. La view ha il compito di organizzare questi dati all'interno di un template. Ad esempio possiamo pensare che la view sia composta da un'intestazione, da un footer, da un menu, quello che vogliamo. Allora, ci sono vari modi per fare le view. In questo video vedremo il modo più semplice, eh, così, giusto per introdurre il concetto. Poi vedremo altri modi successivamente. Allora, torniamo al nostro codice. Noi avevamo il solito codice delle, view, delle, delle news che restituiva una stringa. Allora, per, eh, noi vogliamo però che in questa pagina ci sia ad esempio un menu iniziale poi la pagina principale sia composta nel nostro caso da un titolo, da un'informazione e poi che ci sia un footer in questo caso quindi la nostra pagina è composta da tre componenti e dovremo fare tre view distinte dove si fanno le view? qui lateralmente sotto la cartella app views noi creeremo tanti file quali sono queste componenti che andranno eh, visualizzate dal view. Allora, creiamo dei file, mettiamo, non so, header.php, poi creiamo sempre sotto View, use eh, footer.php, e poi creiamo un terzo, una terza view per, non so, per la pagina, pagina.php. Ok. Che cosa ci mettiamo? Che ci mettiamo il codice della pagina, il codice HTML. Quindi, siamo nella header, immaginiamo di avere una pagina, ecco qui, sito di notizie, sito di notizie. Allora, nella header metteremo tutto fino al body, poi vediamo la pagina e nel footer mettiamo da slash body in giù. Allora, cosa ci vogliamo mettere nella, nella header? Vogliamo mettere il, il menu iniziale. Allora, quindi pre, come prima parte del body sarà la visualizzazione del menu. Allora, faccio, prendiamo un menu bootstrap, così giusto per fare un esempio, quindi iniziamo a prendere il bootstrap e lo mettiamo qua. Ok. Poi andiamo a prendere una barra di navigazione, per esempio questa, ok, mettiamo qua e la mettiamo nel body, mettiamo solo magari un link, tanto non ci interessa molto, prendiamola, giusto che si veda un po' meglio, la prendiamo blu, così si vedrà un pochino meglio, ecco qua, voilà, ok, allora eh, qui ci mettiamo la home, qui ci mettiamo news per esempio, eh, elenco, ok, allora la home sarà slash news e qui invece abbiamo slash news slash lista che sono i soliti link di prima, perfetto. Eh, nel footer eh, non so, possiamo mettere eh, un div corso di code igniter giusto per vedere Ignite, eh, giusto per vedere che parta il, il footer ok iniziamo da queste due cose torniamo nel nostro controller a questo punto noi non vogliamo solo che venga visualizzato il sito dell'Inclus, ma vogliamo che prima venga visualizzato la view header. E questo è il modo di farlo. Quindi qui farò un eco della view e passo il nome. In questo modo il, sistema, il controller cosa dice? Ok. Vado a vedere se nella mia cartella views c'è un file che si chiama header.php e se c'è, visualizzare i dati. E se c'è, eh, dico alla view di visualizzarlo. La stessa cosa faremo qua, solo che gli mettiamo footer. Per ora scrivo solo un eco, poi vediamo perché. Ok, qui possiamo anche mettere un return e via. Allora, stessa cosa dobbiamo fare qua, perché noi vogliamo che questo sia uguale per tutti. voilà, mettiamo qua, qui, ecco, e qui ecco. Ok, quindi che cosa abbiamo cambiato? Abbiamo aggiunto questo view, che non... Di cui il controller non sa nulla, ma passa, siccome io ho scritto View Header, dice alla componente View, vai a prendere header.php e mandalo all'utente. Ok, vediamo se funziona. Allora, sito local news, eccolo qua. Abbiamo la nostra, il nostro menu, il contenuto della pagina e poi il nostro footer, eh, la home. Ok, funziona allo stesso modo, vedete che, che cambia questo. Vediamo se funziona anche se io gli aggiungo eh, news lista 8, esatto, news numero 8. Perfetto. Allora, fin qui tutto bene, siamo contenti perché se io un domani volessi cambiare la header o il footer, eh, lo potrei fare eh, in un posto solo. Adesso però vediamo la, la parte centrale della pagina. Magari non voglio, voglio che ne so che questo sia un titolo un po' più importante allora avevo creato la mia pagina e magari nella pagina vorrei che ci fosse un così, un so, prendiamo per esempio Bootstrap, un jambotron, voilà, così, ok, e andiamo qua nella nostra pagina PHP, Ora, togliamogli questo, quindi ci sarà una parte centrale che contiene qualche cosa, il problema qual è? Che noi vorremmo che eh, poter passare a questa view i dati che lui deve visualizzare, quindi questo è lo scheletro, però vorrei, vorremmo che lui potesse visualizzare che ne so, il titolo di questa pagina, che cambia a seconda del, del metodo del controller quindi qui io vorrei che questa pagina ricevesse un, una variabile ad esempio dollaro titolo che potesse visualizzare eh, direttamente qua come si fa? allora torniamo nella news allora si fa in questo modo si dichiara un array dollaro data che contiene, abbiamo, vogliamo il titolo in questo caso il titolo è il sito delle news ok qui naturalmente potrei aggiungere virgola altri parametri e a questo punto noi diciamo EcoView, View, pagina e a pagina diciamo guarda pagina io ti passo la redollarodeta pagina.chp riceve rodeta. E va a cercarsi dentro il, il titolo e lo visualizza naturalmente potrei avere molte altre molti altri dati se adesso iniziamo a farlo così poi magari ne aggiungiamo un altro ok la stessa cosa possiamo iniziamo a fare così vediamo se funziona quindi a questo punto eh, andiamo in news andiamo nella home eh, no era nel Aspettate che non so se ho salvato tutto. Voilà. Eccolo qua. Allora, eh, vedete che qui è diventato il sito delle news, il nostro Jumbotron e c'è il titolo eh, impegnativo. Se faccio elenco però non funziona. Aggiungiamolo perché? Perché in elenco non ho messo. Quindi, in elenco... Dipende. Allora, nell'elenco, se, eh, se non ho specificato nulla, il titolo è elenco di tutte le news. Ed è questo. Eccoci qua. Se eh, invece ho specificato una news, allora qui devo scrivere news numero e numero. Ok, quindi ho modificato data e poi, come prima, gli dico, va bene, fammi vedere la view, che è poi pagina.php, e a questa view passagli il mio array dollaro data. Ok, ed eccolo qua, elenco di tutte le news, se io metto lista slash 7, news numero 7, ok? Possiamo aggiungere anche altri parametri, naturalmente. Se qui nella pagina, sotto H1, vogliamo mettere un paragrafo con eh, dollaro descrizione, lo possiamo fare qua, no, Così. semplicemente nel controllo gli dovrò dire virgola, gli mettiamo descrizione, descrizione, eh, sono un sito di notizie, ok, eh, qua così, qui gli mettiamo descrizione, questo è l'elenco completo, è l'elenco completo, e qui gli metto eh, questa è la notizia specifica ok allora se non abbiamo fatto errori questa è la notizia specifica questo è l'elenco completo e questa è la home ok quindi riassumiamo se noi vogliamo nel controller, se vogliamo che eh, visualizzi i dati in modo particolare non metteremo. Vedete che qui non c'è nessun codice HTML, nessuna informazione di stile, niente. Tutte le, quelle informazioni sono messe nelle views. Quindi le views conterranno eh, tutti i tag HTML, eh, le informazioni di stile, quello che vogliamo. E il controller richiamerà una view passando sicuramente il nome della view, quindi se il file si chiama header.php qui scriveremo header. In alternativa può anche aggiungere un eh, array contenente tutti gli argomenti, cioè i dati che devono essere passati alla view. Quindi la View semplicemente avrà il compito di visualizzare questi dati all'interno di qualcosa. Se un domani non volessi più fare il Jumbotron, semplicemente cambierei questo, di mettere, di togliere, cambierei la classe, ad esempio, e, e lo farei solo in un punto solo, solo nella pagina.php. Ricordiamo che non è questo l'unico modo di, eh, di, visualizzare, cioè di visualizzare i dati. Quindi ci sono modi... Mh, più interessanti per, per, per, per visualizzare, i... per far fare le views, ma li vedremo più avanti.